eh, faccio un contest di Natale ragazzi in cui vi regalerò tre account per Playstation 4 non vi aspettate chissà cosa però comunque hanno il minimo indispensabile per poter partire hanno soldi cazzi e mazzi insomma ragazzi quindi poi a non si guarda in bocca e non rompe i coglioni, l'estrazione c'è sta il 25 12 2017 o meglio il giorno di Natale perché Maxi Natale arriva a Natale so come Babbo Natale quindi io arrivo a Natale ragazzi e i requisiti per partecipare a questo contest ragazzi sono i seguenti come ho già detto eh, ci saranno tre classificati primo, secondo e terzo classificato e i requisiti sono questi iscrivetevi al canale lasciate un like e commentate con hashtag partecipo ragazzi una volta che avete fatto ciò dovete fare bene attenzione e curarvi del fatto eh, che dovete mettere il vostro canale pubblico Pubblico significa ragazzi che tutti possono vedere eh, le vostre iscrizioni tutti possono vedere i vostri video piaciuti qualora venisse a mancare uno di questi due requisiti automaticamente verrete scartati ragazzi se non avete il canale pubblico venite scartati se vi mancano e la playlist venite scartati se vi mancano solo le iscrizioni venite scartati dovete avere tutti quanti i requisiti a posto questo è il regolamento questo giallo che vedete sta scritta gialla non so bruscolini ragazzi è una scritta che vi dice quello che cazzo dovete fare e il regolamento qual è ragazzi quindi detto questo aprite il culo buona fortuna a tutti quanti eh, ci sentiamo a Natale per quanto riguarda il contest Ciao a tutti ragazzi